Questa domenica due sono i personaggi che campeggiano in questa pagina del Vangelo che ci viene proposta dalla liturgia, un ricco di cui non conosciamo il nome, non viene designato, e il povero Lazzaro. Già questo ci fa comprendere come effettivamente al povero viene da Dio data dignità, ha un nome, ha una dignità, in un certo senso è privilegiato da Dio non in quanto povero, ma in quanto, appunto, in un certo senso consapevole eh, di non poter fare a meno della carità di Dio. E Invece il ricco è così distratto e così intento a godersi la vita in maniera ingiusta, perché poi questa è la parabola dell'umanità. Ancora oggi noi sappiamo molto bene quanta ingiustizia caratterizza il nostro mondo, persone ricchissime da un lato, e poverissime dall'altra. Questo ricco è così distratto da non accorgersi della povertà, del dolore, della sofferenza del povero Lazzaro. C'è un abisso tra lui e il povero stesso in una società che si è così evoluta, oggi noi così come siamo tecnologizzati, dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, il tempo che stiamo vivendo in effetti sta determinando questo ancora di più sta caratterizzando la povertà la sta diffondendo si sta allargando ecco proprio il braccio della povertà sta prendendo un po' tutti anche quelle famiglie che prima avevano una certa dignità ora stentano stentano a vivere a campare, veramente viviamo momenti difficili eppure c'è sempre questo ricco, questo ricco Terribilmente eh, così indifferente. Una società che alle volte è indifferente e non vorrei dire, ma anche tanti cristiani che si dicono tali, indifferenti dinanzi alla povertà di tante persone che ci sono accanto. La richiesta di Gesù è, allora non è nel senso di una rivoluzione, non vuole determinare questo, non vorrebbe che Lazzaro si ribellasse. E rivendicasse, no? È anche giusto che i poveri rivendicano, che chiedano giustizia. Ma piuttosto è l'invito ad un esame di coscienza per quel ricco e per tutti coloro che vivono come se Dio non ci fosse, che non sono appunto solidali con gli altri, non mettono in atto la carità di Dio, l'amore di Dio nel rapporto con gli altri. In, uh, proprio indurre quest'uomo all'esame di coscienza. E in effetti si accorge, magari troppo tardi, che ha sbagliato tutto e vorrebbe ancora, sbagliando, che, che Dio, eh, che, che Lazzaro andasse a servirlo ancora in modo da avvisare i suoi parenti, i suoi amici di quella prospettiva che, che aspetta se non, sono, se non sono fedeli a Dio, se non sono eh, pronti ad aiutare i poveri. È il cuore che va cambiato. Questo è il messaggio di oggi, è il cuore dell'uomo che va cambiando, non soltanto le strutture, non i sistemi, ma è il cuore dell'uomo. Io posso anche rivendicare, certo, ma fin tanto che il cuore dell'uomo non cambia, fin tanto che non si mette questa cultura nuova, evangelica della solidarietà, dell'amore verso il prossimo, questa rivoluzione, ecco, della misericordia, dell'accoglienza del povero, noi non avremo mai quella credibilità che Gesù si aspetta da noi. Mi ricordano adesso gli auguri di Don Tonino Bello, col titolo Tanti auguri scomodi, il quale diceva, vi venga il desiderio, a un certo punto diceva questo, vi venga il desiderio profondo di vivere poveri, che poi è l'unico modo per morire ricchi, questa è la verità, buona domenica.